Parliamo ora brevemente dei caratteri, cioè cosa succede quando io dichiaro che una variabile è di tipo char. Allora, intanto vediamo che cosa sono i caratteri. I caratteri sono dei numeri e sono in particolare dei numeri interi a 16 bit. Allora qui a destra che cosa c'è? C'è la tabellina dei codici eh, ASCII, quelli base, proprio addirittura 7 bit questi, ma tanto questi eh, codici sono gli stessi sia se il codice ASCII è, è a 8 oppure se siamo in unicode e così via, cioè i primi 256 caratteri sono sempre questi. Eh, allora... Il C-Sharp utilizza numeri a 16 bit, quindi può codificare molti caratteri in più. Il, eh, naturalmente, se io per esempio devo codificare la, il carattere A maiuscolo, vedete qui, il, suo, il sistema memorizzerà il numero 65, che è proprio il codice ASCII e unicode del carattere A. Eh, quindi cosa succede quando io scrivo char c uguale apice a apice, attenzione un solo apice, vuol dire che il sistema memorizzerà, cioè riserverà 16 bit e all'interno ci scriverà in binario il numero 65. Possiamo inizializzare le variabili carattere anche utilizzando direttamente il valore unicode backslash u0041, vedete che il valore hash, eh, esadecimale è 41 oppure anche in esadecimale se avete questo volete fare questo attenzione che se usate l'unicode dovete specificare 4 cifre esadecimali perché 4 x 4, 4, per 4 fa 16 in esadecimale potete usarne eh, da 2 a 4 allora eh, domanda potreste chiedere ma posso assegnare un numero o un carattere e eh, no attenzione eh, se io voglio per esempio, iniziamo dal, dall'assegnare un intero, cioè come facciamo a trasformare un numero intero in un carattere, quindi io non posso fare charci uguale 5. Eh, naturalmente posso farlo assegnandolo a una variabile intera, tipo int num, ci scrivo eh, o 65 o 0x41 che è la rappresentazione in base 16 eh, di. 65, e allora ho messo in NUM il codice di A. Come faccio a farlo assegnare a una variabile di tipo carattere? Non posso scrivere se C è una variabile carattere, C uguale NUM, ma devo esplicitamente specificare che io voglio che quell'intero lì diventi un carattere. Questa operazione si chiama casting, lo vedete qua, casting, scusate, casting. E quindi... Io posso scrivere c uguale a num, solo se prima di num ci metto tra parentesi char, cioè se gli dico guarda lo so che sto trasformando un numero intero in una variabile carattere. A questo punto c di può essere considerato appunto a tutti gli effetti un carattere. Eh, vediamo il contrario, vediamo come si fa a invece trasformare un carattere in un intero. Quindi qui ho dichiarato una variabile c apice a apice, Posso assegnarle un numero intero? Lo posso fare a patto che io lo eh, esplicitamente dica che io voglio che quel carattere deve essere trasformato in un intero e quindi che faccio il casting, cioè che prima di C io ci scrivo aperta tonda, int, chiusa tonda. Quindi io dico lo so, quel C è un carattere e voglio che diventi il numero. Dopodiché diventa esattamente il numero se C vale va e io faccio questa operazione a vale poi al valore 65 una piccola chiosa il, eh, se io scrivo se io visualizzo eh, num mi dà il valore decimale se io voglio eh, scrivere il valore in base eh, 16 devo scrivere num 2 punti x maiuscolo e quindi, quindi mi farà mi visualizzerà non 65 ma il corrispondente esadecimale di, eh, di 65 che è appunto 41.